Nascita di Isacco e cacciata di Agare e di Ismaele. l'acqua e li diede l'aria, caricando sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bezzabea. Tutta l'acqua dell'opera era venuta a mancare. Allora le puse il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva, non voglio vedere morire il fanciullo. Sedutasi seduta, di seduta, fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le È eh, molto bello leggere queste pagine perché vediamo come innanzitutto il Signore equilibria sempre la storia e sta con tutti. Il Signore non abbandona nessuno. Vediamo come il Signore è vicino ad ogni uomo, ad ogni donna, a ogni persona che sia ferita, a ogni persona che ha bisogno, dal più piccolo al più grande. Vediamo come il Signore visitò Sara, questo visitare del Signore, è vedere e avere compassione dei Suoi figli, entrare continuamente in relazione, portare e accompagnare sempre. E fece a Sara come aveva promesso. Di fatto, anche se lentamente, con tanta pazienza, il Signore ha portato a compimento questa storia della salvezza. Cioè quello che Lui aveva promesso l'ha realizzato. C'è stato tanto tempo ad aspettare, ci è voluto molto tempo, eppure il Signore si è fatto vicino al suo, al suo popolo. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia. Vediamo che eh, se nella nascita di Ismaele veniva detto che eh, Agar l'aveva partorito. Eh, per eh, Abramo, però di fatto eh, poi eh, se l'era in certo senso tenuto per sé. Eh, qui viene ribadito ancora questa nascita per Abramo, però vediamo che di fatto lui è chiamato ad allargare sempre il suo popolo, ad essere padre di una moltitudine di popoli. Ci ricordiamo tutti il sacrificio di Isacco, che è questo prendere le distanze, non voler essere padroni di nessuno, non voler avere eh, possesso su niente e su nessuno con la nascita eh, di Isacco di fatto eh, Abramo perde anche in certo senso eh, la padronanza anche con Sara che cambia nome, non è più Sara mia principessa ma è semplicemente principessa quindi questa libertà che ha Avviene dentro le relazioni questo crescere è dentro questa realtà di amore gratuito e vediamo che questo amore gratuito però è lento a farsi perché vediamo come Sara tende a proteggere il suo figlio Isacco da Ismaele non vuole che scherzino insieme non vuole che giochino insieme ci rendiamo conto che queste storie sono Storie che si ripetono continuamente. Quante volte abbiamo sentito dire io non voglio, che mio non, giochi, non voglio che mio figlio giochi con quello lì o con quello là. Mettiamo un muro, mettiamo una distanza, facciamo qualcosa. Spesso dentro la vita quotidiana succede questo. E vediamo che questa storia quindi racconta la nostra storia, racconta la nostra vita, racconta quelle che sono le nostre storie. È una storia che attraversa la nostra vita. La prima cosa che Abramo fa quando eh, Isacco nasce, lo circoncide e fa quello che c'è da fare secondo la tradizione e questi eh, ebbe otto giorni come Dio gli aveva comandato. Fa come il Signore gli ha comandato. Abramo aveva cento anni, quindi ha spento cento canteline, ci voleva un po' di fiato. E' eh, è bello vedere come eh, Isacco arriva nel momento della pienezza della vita potremmo dire in certo senso questo cento, questo numero eh, compiuto, questo numero perfetto eh, allora Sara disse motivo di lieto riso mi ha dato Dio chiunque lo saprà riderà lietamente. quindi vediamo come c'è questo senso di umorismo, di ringraziamento di gioia di ironia cioè saperci scherzare sopra, dentro questa situazione, dentro questo dono che Dio ha dato. Vediamo questa capacità di scherzare con il Signore, di scherzare con Lui. Il bambino crebbe e fu spezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu spezzato. Ci sono questi passaggi di crescita, ma è dentro questa crescita quando... Eh, eh, Isacco non è più così protetto da sua madre che gioca con Ismaele che lì ritornano ancora i vecchi attriti che cosa significa condividere l'eredità? non voglio che mio figlio condivida l'eredità con quello non ha niente a che fare eh, che cosa significa condividere lo stesso padre? condividere le stesse proprietà, condividere la vita di ogni giorno. E quindi c'è il rischio che mh, dobbiamo in certo senso quasi guadagnarci continuamente quello che è il nostro posto, quello che è l'amore. Come se Dio amasse solo una persona, e non sapesse amare gli altri, come se il Signore non sapesse amare tutti in modo diverso, in modo unico e ripetibile, so, come se ci fosse un solo posto dentro questo universo. È forse la sindrome del figlio unico, è forse quella sindrome che tante volte dove vorremmo essere non solo unici e ripetibili, unici e basta. E quindi questa, questa cosa non ce l'ha eh, ce l'ha Sara ce l'ha Agar cioè c'è questa gelosia c'è questo desiderio di, eh, cioè questa paura che ti viene rubato qualcosa questa paura che se questi due figli crescono insieme qualcosa viene eh, meno qualcosa e quello che era successo poi a Caino e Abele. Il Signore aveva riconosciuto il dono di Abele e Caino si era proprio arrabbiato, ci era rimasto proprio male e non poteva capire e accettare questa cosa, non poteva eh, accettare l'ira, era alla sua porta. E il Signore gli aveva detto se tu vuoi puoi dominarlo, Invece Caino non accetta tutto questo. Caino vuole farsi giustizia da sé, vuole essere unico e basta. Vuole essere solo lui, lui. Non vuole dividere eh, il ringraziamento di Dio con qualcuno. Ha paura che ci sia un posto solo nel cuore di Dio. Forse anche Sara, quindi, ha paura che ci sia un posto solo nel cuore di Abramo. Lui che è chiamato a diventare padre di molti popoli. Quante volte noi crediamo che il nostro cuore, ma anche il cuore degli altri, sia troppo piccolo perché ci stia dentro qualcos'altro? E forse invece bisogna avere fiducia, bisogna allargare il nostro cuore, bisogna avere pazienza, sicché in modo che possa darci spa dare spazio per altri e in altro modo. Ma soprattutto c'è bisogno della fiducia di Dio, c'è bisogno della fiducia del prossimo. Sara, eh, che era una, sicuramente una principessa, una persona che sapeva vivere le relazioni con dignità, però ha paura che qualcosa le venga meno e preferisce giocare in difesa. Allora eh, che cosa succede? Eh, la cosa sembrò male quando disse ad Abramo scaccia questa schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco la cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio ma Dio disse ad Abramo non sembri male ai tuoi occhi questo riguarda il fanciullo e alla tua schiava Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ecco, Abramo fa fatica a staccarsi, vorrebbe avere anche il figlio Ismaele sotto i suoi occhi e pensa che c'è solo chiusura, ma questo fa parte anche del piano di Dio. Questi due popoli devono camminare liberamente Potremmo dire, ognuno per conto suo. Ognuno deve avere la sua libertà, il suo modo di gestirsi, di fare. E quindi Sara, in certo senso, pur in questo che sembra egoismo, eh, riconosce che c'è una storia diversa da fare. C'è bisogno di un cammino diverso per ciascuno. E allora eh, il Signore dice, obbedisci a Sara. Sara non parla con il Signore, Adam, Abramo parla con il Signore e però il Signore dice, obbedisci a Sara. Quindi Abramo fa semplicemente quello che Sara gli dice. E quindi vediamo anche in questa capacità di Abramo di ascoltare non solo Dio, ma mettersi anche in ascolto di Sara con semplicità e con umiltà, cercando di imparare e di capire quello che deve fare. Ma io farò diventare un'azione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Ci sono due discendenze, due nazioni. Abramo si alzò di buon mattino. Chissà perché le cose brutte si devono fare di buon mattino. Sappiamo che anche per il cammino verso il monte Moria, quando andrà a offrire eh, Isacco, e eh, lo farà ancora di nascosto lo farà ancora in un momento nel quale non deve essere visto da nessuno prese il pane e un'otre d'acqua forse vuole rimanere con la sua fatica e con il suo dolore li diede ad Agar caricandoli sulle sue spalle le consegnò al fanciullo e la mandò via è come una sorta di benedizione di Abramo come una sorta di saluto dove c'è lui, Agar e Ismaele. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Ecco, eh, vediamo che questa donna sembra abbandonata a se stessa, che non ci sia più niente da fare. Tutta l'acqua dell'Odre era venuta a mancare». Sembra che anche il Signore sia venuto a mancare, sembra che il Signore sia assente in questo momento, gli aveva promesso, gli aveva fatto tante promesse, le aveva fatto, e invece qui c'è solo silenzio, c'è solo deserto, c'è solo morte. Dalla morte alla morte, vediamo come la morte accompagna eh, la Bibbia e come spesso l'uomo si trova nudo e senza sicurezze. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco perché diceva, non voglio veder morire il fanciullo. Questo sedersi di fronte, questo aspettare, questo non poter far nulla, questo semplicemente aspettare che succeda il peggio. Alzò la voce e pianse. C'è questo sedersi di fronte, questo guardare da lontano. E Dio udì la voce del fanciullo. Dio non ascolta la voce di Agar in questo momento, ma ascolta la voce del più fragile, del più piccolo. E un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo. Ma il Signore si rivolge ancora a Agar. Il Signore parla ancora con lei. E le disse, che hai Agar? come stai, cosa ti passa per la testa in questo momento, come stai vivendo, è una vera e propria vocazione, non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo, io sono con te, non ti abbandonerò, laddove si trova, alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, siamo chiamati quindi a pensare questa scena come un cammino continuo della viaggiatrice che prende con sé questo tiratore d'arco, questo fanciullo che crescerà e diventerà un uomo forte per difendersi dentro il deserto. Perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi e della vide un pozzo d'acqua. Vediamo quante volte il Signore ha aperto gli occhi a questa donna. Ha aperto gli occhi in diversi momenti. Spesso i nostri occhi diventano ciechi di fronte alla provvidenza di Dio. A volte pensiamo di essere soli ed abbandonati. Invece questa donna poi è stata chiamata. È stata chiamata per nome. È stata chiamata ad aprire i suoi orecchi per ascoltare la parola del Signore e vedere ciò che lui le aveva preparato allora andò a riempire l'odre e dì da bere al fanciullo vediamo questa scena familiare e semplice che diventa come una proiezione della vita, un futuro questa crescita di questo fanciullo che diventa adulto e diventa grande e Dio fu con il Facciullo e crebbe, e abitò nel deserto, e divenne un tiratore d'arco. Egli abiterò nel deserto di Paran, e sua madre gli prese una moglie dalla terra di Egitto. La storia continua, insomma. Mi sembrano belle queste pagine, e volevo leggerle con semplicità con voi per capire come il Signore entra dentro proprio il cuore di ciascuno di noi, legge dentro le pieghe più profonde. Chissà quanta sofferenza ha avuto Sara, chissà quanta sofferenza ha avuto Agar. E Abramo che non sapeva che pesci pigliare tra queste due donne e tra un Dio che ogni tanto diceva qualcosa ma poi se ne stava muto. E quindi diceva al, eh, al Signore ma adesso che de cosa devo fare? Hanno camminato tanto, hanno camminato tanto. Eppure questa principessa e questa viaggiatrice, in modo diverso, hanno fatto parte della, della storia della salvezza. E Abramo, che è stato come un padre per loro, un fratello, una persona che ha cercato di rinnovare la propria fede in Dio e nel prossimo. E Allora forse anche noi siamo chiamati a crescere in questa fede, in questa fede nei confronti di Dio e a scoprire questo filo rosa che attraverso la storia, che è questo filo rosa dove queste donne che non mollano, perché sono due donne che non mollavano, due donne che si sono date da fare, che, due donne che hanno cercato di vivere con profonda dignità la loro vita, che non si, on, non si sono tirate indietro. È bello questo di questa storia, che ognuna ha cercato di trovare il proprio spazio dentro questa storia e di vivere con dignità e amore.